Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad un nuovo approfondimento qui sul canale YouTube di informazione fiscale. Eh, questa settimana con noi Tommaso Gavi per parlare ancora di Superbonus. Buon pomeriggio Tommaso. Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti. Allora il tema è appunto quello del super bonus, un tema che abbiamo affrontato anche la scorsa settimana. Quali sono le ultime novità Tommaso per quanto riguarda eh, le tempistiche per lo sblocco della cessione del credito? Eh, sì Francesco, come giustamente dicevi continuiamo a parlare super bonus questo perché eh, ci sono ulteriori sviluppi eh, in particolare anche sulla cessione del credito eh, la eh, novità più importante è che eh, ieri la Camera ha approvato la legge di conversione del decreto 11 del 2023 eh, che contiene una serie di misure eh, volte anche allo sblocco dei cosiddetti crediti incagliati sono quelle somme che sono all'interno dei cassetti fiscali di contribuenti e di imprese e che eh, al momento non hanno una eh, destinazione quindi agevolazioni che rischiano eh, di essere eh, perse. Eh, vediamo che, però che eh, già negli scorsi eh, giorni ci sono stati anche eh, sviluppi da un punto di vista delle banche, riprenderà appunto l'acquisto eh, di queste somme, in particolare eh, anche per eh, i crediti relativi al periodo 2022, eh, tuttavia bisognerà attendere eh, i tempi tecnici per eh, poter effettivamente concretizzare queste operazioni, questo perché eh, da un lato bisognerà aspettare la possibilità che eh, si possano fare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative alla cessione del credito per le spese del 2022, al momento la scadenza è passata, era fissata al 31 di marzo e eh, con il nuovo decreto verrà approvata la cosiddetta remissione in bonus che è uno strumento che permette di eh, sanare il mancato adempimento fino al prossimo eh, 30 novembre. Che significa? Significa che eh, anche oltre il 31 di marzo potrà essere eh, inviata la eh, comunicazione che sostanzialmente fa sapere all'Agenzia delle Entrate a chi verranno eh, ceduti eh, questi crediti. E questo poi è un primo passaggio, in quanto poi i crediti saranno eh, all'interno del cassetto fiscale del contribuente se la comunicazione verrà fatta ad aprile a partire da maggio. Questi sono appunto dei vincoli tecnici che eh, però eh, impediscono di fatto lo sblocco per chi ancora non ha fatto eh, la comunicazione e al momento la comunicazione non si può fare per le spese legate al 2022 proprio perché eh, bisognerà attendere il passaggio in Senato e poi eh, la del testo della legge di conversione del decreto 11 del 2023 in gazzetta ufficiale da quando sarà in vigore si potrà riprendere con le comunicazioni molto bene, hai nominato appunto il decreto numero 11 del 2023 ci puoi dire quali sono più nel dettaglio i provvedimenti inclusi nel decreto? Eh sì, come dicevamo già la scorsa settimana, l'iter è nella sua fase conclusiva. Come abbiamo detto ieri, la Camera ha approvato il testo dopo il voto di fiducia. Adesso eh, il testo è passato al Senato, si prevede l'approvazione probabilmente domani o comunque arriverà. Eh, quasi certamente prima di Pasqua, eh, ci sono i tempi per convertirlo che sono di 60 giorni e il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 eh, di febbraio. Comunque siamo agli sgoccioli. Eh, questa legge di conversione ha eh, una serie di misure che interessano a vario titolo le agevolazioni edilizie. Eh, una molto importante è quella della proroga della scadenza per le unifamiliari, le cosiddette villette, al 30 settembre. Eh, eh, ma ce ne sono altre invece specifiche e legate eh, proprio alla cessione del credito eh, nell'ottica di eh, non far perdere queste agevolazioni, una ad esempio è quella che prevede la possibilità di utilizzare eh, le somme in detrazione per 10 anni per tutte le spese che sono state eh, appunto, eh, effettuate fino a al 31 dicembre 2022, eh, questo eh, cosa permette? Permette di eh, ampliare la capienza fiscale dei soggetti eh, che sostanzialmente invece di quattro anni possono recuperare le somme in dieci anni e questo aiuta nel caso in cui ci siano importi eh, alti eh, che possono così essere eh, recuperati però a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2024 e ovviamente in dieci rate eh, annuali. Eh, oltre a questo c'è la possibilità di trasformare i crediti in BTP, in buoni del tesoro eh, pluriennali. Eh, con scadenza minima di 10 anni e a partire dal 2028, questa è una possibilità che è lasciata solo alle banche e alle assicurazioni, nel caso in cui eh, praticamente eh, le somme eccedano eh, la capienza fiscale, quindi si, eh, in un certo senso si crea un'altra valvola di sfogo no? per eh, poter consentire eh, di acquistare nuovi crediti. Eh, oltre a queste che sono le due eh, principali misure ci sono un'altra serie di misure che permettono eh, a diversi soggetti il ripristino della cessione del credito, soggetti che in prima battuta erano stati esclusi dal DL 11 del 2023 e oltre a questo ci saranno eh, in arrivo anche nuovi interventi che non sono di natura normativa, ad esempio eh, è in fase di costruzione una piattaforma eh, che possa eh, fungere da veicolo finanziario, diciamo così, per allineare i vari tempi, e le scadenze dei crediti e permettere in un certo senso di eh, dare ossigeno alle imprese e ai contribuenti dal punto di vista della liquidità fiscale. Eh, questo è un po' il panorama nel suo complesso ovviamente eh, attendiamo ancora i prossimi giorni per eh, l'ufficialità su tutte eh, queste misure, però al momento non ci dovrebbero essere grosse sorprese proprio perché il testo è, è passato già alla Camera e eh, il Senato molto probabilmente approverà con voto di fiducia, quindi non ci saranno modifiche poi effettive sulle varie misure. Grazie grazie Tommaso per questo approfondimento è tutto, vi invitiamo a seguire il canale YouTube di informazione fiscale così come le pagine del sito per restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo del fisco e del lavoro. Eh, grazie per l'attenzione, grazie Tommaso e al prossimo approfondimento. Arrivederci. Arrivederci.